Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com, sono qui nella mia standing desk e con voi oggi voglio parlare di price action e analisi tecnica. Prima però di elencarvi le differenze tra appunto questi due approcci operativi, vi chiedo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina. Partiamo subito quindi con gli approcci operativi, analisi tecnica e price action. Molti so che fanno un po' di confusione, diciamo che definiscono la price action, analisi tecnica o comunque eh, sembra quasi che la price action mettano dentro insomma, degli elementi dell'analisi tecnica nella price action. Diciamo che in linea di massima cosa si può dire? Che sono... Tutti e due eh, degli approcci operativi mh, dedicati esclusivamente all'analisi grafica, quindi dei grafici di uno strumento finanziario, ma questi due approcci operativi diciamo che differiscono in quello che vado a vedere in quello che vado a ricercare per fare appunto la mia analisi e la mia operatività mi sono portato qui il primo libro che lessi tantissimi anni fa neanche tutto in realtà che è questo lo conoscete tutti analisi tecnica dei mercati finanziari john j murphy eh, da molti eh, definito come la bibbia dell'analisi tecnica probabilmente lo è anche eh, questo non per dirvi di comprarvelo, a meno che appunto non vogliate andare a approfondire l'analisi tecnica eh, e eh, però farvi capire, andando a vedere proprio l'indice di questo libro, che cosa ha dentro. Allora, se eh, questa è la Bibbia dell'analisi tecnica, qui e quindi eh, quello che si basa sulla teoria di Dao, no? dei primi del Novecento, quello che uno va a, andare, va a fare nel momento in cui fa analisi tecnica è... Eh, i concetti fondamentali di trend, le principali formazioni di inversione, quindi i tripli massimi, i doppi massimi, i tripli minimi, i doppi minimi, eh, le flag, eh, i, i testa e spalle, tutte queste queste formazioni pattern eh, che comunque sono pattern in realtà di prezzo ma che adesso vedremo se la price action li usa. Volume, Volume e Open Interest, quindi l'analisi dei volumi, gli indicatori di volume, ehm, l'interpretazione dell'open interest nei futures. Eh, poi, per esempio, vediamo qua: medie mobili, oscillatori eh, stocastici, eh, quindi poi MACD. Eh, tutte queste cose qua mm, poi abbiamo grafici point and figure abbiamo le candlestick giapponesi vedremo un po che cosa ha, se questo differisce eh, teoria di elliot quindi le onde di elliot le teorie dei cicli no eh, poi cosa abbiamo abbiamo mm, per esempio forse abbiamo quasi finito il market profile quindi vedete tutte queste cose che abbiamo detto sono non è che ve le, inve me le invento io sono nella quella che è chiamata bibbia dell'analisi tecnica il libro rosso di John J. Murphy, che non so neanche di questo di che anno sia comunque lo comprai svariati anni fa eh, lessi qualche parte sicuramente interessante però non è price action allora avete visto l'analisi tecnica tradizionale si basa su alcune cose che la price action non usa quindi per esempio appunto eh, i cicli quindi per esempio eh, i volumi gli indicatori, appunto, oscillatori che trovate in qualsiasi piattaforma grafica, eh, figure di continuazione o di inversione come citavamo prima, eh, testa e spalle, eccetera, eccetera. Quindi l'analisi tecnica è sempre un'analisi grafica, quindi che si rifà nell'andamento di quello che dicono i grafici, eh, ma guarda delle cose, ok? Guarda delle cose. Chi fa Price Action? E ve lo dico io perché io faccio Price Action da tanti anni, sono stato veramente mh, il primo in Italia a parlare di Price Action in maniera mainstream, facendo eventi, facendo eh, un sacco insomma di seminari, di webinar dal vivo e non solo. La Price Action è proprio il mio pane quotidiano, è quello su cui io ho basato proprio la mia vita da trader. È ovvio che la parola Price Action detta così ovviamente... Eh, può dire tutto può dire nulla nel senso che se noi andiamo a citare dicendo la price action nei grafici ci c'è una certa cosa eh, Ok, diciamo che quella è un modo di dire mh, per mh, andare a citare l'azione dei prezzi che ci sta in un determinato momento in un determinato asset in un determinato cambio di valuta eccetera eccetera ma quando io parlo di eh, approccio mh, di operativo eh, con il price action trading eh, posso dire anche di avere un po' evoluto io stesso questo tipo di concetto nel tempo e eh, il price action trading, quindi l'approccio eh, alla price action non è l'approccio di un'analisi tecnica quindi io non vado a vedere se sul mercato eh, ci sono degli oscillatori che danno un certo invito a fare qualcosa o se si è rotta una trend line o se ci sono dei volumi che, che confermano un determinato ciclo eccetera eccetera io non guardo quello chi fa price action trading non guarda quello, che cosa guarda? Perché poi prima si ci citavano nel libro, ci sono anche le configurazioni candlestick. allora uno pensa, vabbè, allora anche la price action fa parte dell'analisi tecnica, no, fa parte dell'analisi grafica, ma il guardare solo il concetto di price action solo come delle, delle candele eh, la forma delle candele non è corretto, quindi noi dobbiamo fare un passo indietro, chi fa price action tendenzialmente guarda queste cose che adesso vi, vi, vi cito, quindi cerca, intanto lavora su time frame alti, non va sotto il 4 ore, intanto è questo, perché? Perché chi fa price action deve avere essendo che si basa come operatività esclusivamente guardando quello che sono le dinamiche di prezzo io più ho accuratezza grafica e quindi di prezzo e meglio è eh? quindi intanto i, i diciamo i time frame principali sono il daily e il weekly ok? e qui che cosa si va a vedere? si va a vedere per esempio nel weekly il macro trend se c'è trend, se c'è un trading range, prima cosa in maniera molto semplice, senza media mobili Massimi e minimi crescenti e decrescenti. Poi cosa si va a vedere? Si va a vedere che tipo di livelli statici importanti di domanda e offerta, che possono a volte essere eh, anche dei supporti e resistenze di analisi tecnica, ma non è per forza quello. A volte i livelli di domanda e offerta non sono per forza poi dei livelli di supporto e resistenza, o il contrario. Poi abbiamo eh, lo studio della volatilità come è aumentata o meno la volatilità sempre attraverso esclusivamente i prezzi e da questa volatilità che tipo di swing ha formato il mercato e anche lì il price action trader cerca di capire di non lavorare se siamo per esempio lontani dall'ultimo swing sul grafico settimanale e poi ci sono i trigger che sono comunque fatti di una, due, tre barre candele chiamatele come volete ma che non sono spesso le candele che vengono eh, spesso utilizzate nella candlestick nello studio delle candlestick giapponese ma più che altro sono eh, quelle 3-4 conformazioni che sono tipiche proprio della price action e quindi non sono per esempio il testa e spalle eccetera eccetera ma sono proprio delle configurazioni di candele. Tutte queste cose va a vedere il price action trader che come potete capire che non sono neanche tutte le cose che va a vedere un analista tecnico o un trader tecnico. Quindi sono due approcci interessanti sono due approcci eh, che si rifanno all'andamento dei grafici del prezzo nei grafici ma la notizia tecnica guarda delle cose la, chi fa price action trading guarda delle altre cose seppur guarda sempre i grafici ok ecco questa voleva essere insomma una pillola di trading che però vada un po' a sottolineare queste differenze perché Noto che c'è veramente ancora tantissima confusione e siamo nel 2021 riguardo questi due approcci spesso confusi, magari anche mixati o mischiati male. Ok, detto questo quindi spero di essere stato per voi chiaro, magari di avervi anche un po' eh, approfondito una tematica che non avevate mai ben approfondito. Io a questo punto, prima di salutarvi, vi chiedo sempre di lasciare un bel like, anche se ve l'ho detto all'inizio, di iscrivervi al canale e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!